Buongiorno Buongiorno Che ne porto? Eh, grazie Pensa un po' Ci stanno a i tasse E ancora regaliamo soldi alle banche Ma lascia stare, ma in campagna elettorale Non devono rinunciare ai rimborsi elettorali Ai autoblum? Però qualcuno li ha votati. Perché? Tu perché hai votato? Io voto al Movimento 5 Stelle.